Ah perfetto. Ciao Sergio. Ciao Sergio, buongiorno. Prego, ti do la parola. Ah, bravissimo. Ma non lo ecco. vediamo Sergio. Vero Sergio, non è un problema. Non è un gran problema. <ride> ecco, perché volevo capire se eri tu, capito? Scusa. Sì, sì. No, sì. Allora, anche io, anch io faccio parte del foro ambientalista, io sono molto più vecchio di Musacchio e quindi anche io posso, potrei fare parecchie citazioni. Una delle, mh, devo dire, una cosa che la non... rifondazione allora che aveva vicino tutti gli intellettuali scientifici d'Italia a sparire. Ci sarà qualche problema, no? non l'ho mai analizzato, però prendo atto però non sono intervenuto per questo, volevo semplicemente affermare due o tre cose, anzi due o tre postulati non mie idee. Uno che non è che abbiamo molto tempo, io seguo, sono più immerso diciamo nei dibattiti scientifici che in altri e Musacchio e la Sentinelli sanno chi sono i miei amici di referenti e quindi mi, mi possono capire, parliamo di Tartaglia, parliamo di, di, di, di Tamino, parliamo di di Mercalli e via discorrendo, abbiamo pochi anni. Faccio un esempio: Mercalli ha preso un appartamento, una casa, sta mettendo posto in una casa con le migliori tecnologie a 1650 metri perché ha detto che in 7-8 anni non ha intenzione a Torino di vivere nel clima di Caracci. Quindi le cose devono essere immediate. Allora, i postulati non può fare a meno dei combustibili fossili, fossili. quindi qua cominciamo a tirare via subito eh, un, un, qualche idea a, al PD ecco tanto per capirci perché se c'è un partito io ho sentito la radosso ai 5 Stelle sono d'accordo a livello nazionale devo dire che a livello locale vado molto più d'accordo con i 5 Stelle essendo nei comitati di quanto non sia coi, col PD il PD comanda e da un livello culturale che fa pena sono ignoranti come delle bestie lo dico con molta franchezza parlo del sindaco, vice sindaco, amministrazione locale uno due, l'altro postulato è questo bisogna prendere coscienza che ci sono dei limiti fisici e questo chiude l'argomento quindi bisogna cambiare musica aggiungo bisogna cambiare musica perché i limiti fisici riguardano anche l'energia l'energia è finita poi naturalmente quando discuto di queste cose con eh, qualche amministratore del PD, ma non c'è problema, il sole ne ha tanta. No, non ne ha tanta il sole, ne, anzi il sole ne ha tanta, ma noi per sintetizzare abbiamo bisogno di materia e la materia è finita. Quindi bisogna capire, e mi rifaccio al bellissimo intervento della Patrizia, ritornare a cosa, come e per chi produrre. Non si possono produrre cose che non hanno senso. Lo dico perché, per esempio, a Reggio eh, hanno, hanno svenduto 36 ettari di eh, terreno agricolo, con tutto ciò che ne consegue, non voglio stare lì a discutere su quello che incide il terreno agricolo sul mantenimento degli ecosistemi, a una fabbrica cinoamericana, la guerra ha bloccato un po' il tutto, che farà auto ibride ed elettriche, però... Da 300 mila euro a un milione e mezzo di euro voglio dire un'amministrazione non dico intelligente ma oh, pronto sì sì sì prego, Qua prego È normale può permettere un lavoro di questo genere pd è, questo è il centro-sinistra emiliano quindi ripeto questi sono diciamo postulati su cui non si deve discutere bisogna capire che cosa vuol dire Altra cosa, mi rifaccio al primo intervento di rifici, eh, la discussione sull'alimentazione sull perché la guerra secondo me ha messo in evidenza anche una cosa, un paese civile deve andare verso la autonomia, massima autonomia energetica e alimentare, questo è evidente, quindi la territorializzazione, perché? perché gli spostamenti implicano energia implicano molta energia gli spostamenti e se c'è qualcosa oltretutto nelle derrate alimentari implicare energia per 6 7 mila chilometri probabilmente vuol dire anche mettere in alcuni prodotti a ah, in discussione la sanità la solubilità degli alimenti perché un alimento che contenga l'80 90 per cento d'acqua non può fare 7 8 mila chilometri a meno che tu non, non lo colga fuori stagione o meglio non a maturazione, e che, che, che tu distribuisca dei, dei, dei, dei, dei farmaci o della chimica diciamo, di sintesi per poter mantenerla almeno apparentemente in, in, compatta. Quindi tutti i ragionamenti che sono di una ovvietà quasi eh, ehm, elementare, direi. Però abbiamo a che fare con gente che certe cose non le capisce. Quindi secondo me abbiamo tutti gli strumenti per, per cambiare musica. Tutti qualcuno di voi ha giustamente eh, diciamo portato esempio eh, l'inserto di liberazione l'insostenibile, c'erano degli articoli bellissimi, io sono stato eh, la, la sentinella di Musacchio lo sanno, un grande amico di, di Fabrizio Giovenale per mia fortuna e quindi eh, ho imparato da grandi maestri per certi versi bene, eh, voglio dire che eh, non non direi che occorra, cioè che, che occorra cominciare a, a lavorare, bisogna essere veloci, perché non c'è più tempo, soprattutto per i giovani come te, una scusa. Eh? perché la gente come me si batte per i giovani, non sicuramente quello che è fatto è fatto, però bisogna cominciare a, a, a, velocemente a provare a cambiare musica. Fine. Ecco.